Buondì. oggi è domenica 22 agosto 2021 questo video è per rispondere a una nuova domanda di Elisa Barindelli la sua domanda eh, mi chiede di fare un esempio su eh, un momento decisivo dove io ho sperimentato la canalizzazione quindi quando e come la canalizzazione è stata decisiva allora, eh, premetto che la canalizzazione è decisiva nel mio quotidiano è ehm, una situazione che io ricerco costantemente e che mi sostiene profondamente però vorrei raccontare due episodi poi ce ne sono veramente tanti ne vorrei raccontare uno che è eh, legato a una canalizzazione inconsapevole che ho riconosciuto poi eh, capendo che cos'è la canalizzazione e allenandomi eh, è stato un episodio mh, direi drammatico eh, sono passati veramente tanti anni e eh, il ricordo è probabilmente per me ancora tanto nitido perché è stato veramente doloroso. Ed è stato quando la mia seconda figlia, che è portatrice di una delezione cromosomica, ha rischiato di morire. Era molto piccola, aveva tre mesi, eh, si alimentava tramite un sondino gastrico, io l'alimentavo, e praticamente eh, in un rigurgito lei si è portata l'alimento il latte nei polmoni e quindi sono dovuta correre in ospedale per cercare di salvarla. Ecco, è stato un momento molto difficile, eh, quindi ci hanno portato poi con l'elicottero eh, verso l'ospedale di Bologna, noi siamo di Imola, come siamo saliti eh, mi hanno strappato le cuffie eh, perché io non sentissi quello che dicevano, non avevano carburante e quindi siamo ridiscesi con l'elicottero, hanno portato fuori dall'elicottero la mia bambina dentro questa incubatrice e lei era tutta nuda, piccina e l'hanno messa sull'ambulanza, noi la potevamo seguire con la macchina e davanti c'era la polizia a sirene spianate, spianate e abbiamo fatto questa corsa eh, tremenda. Quello che poi io ricordo veramente eh, in maniera indelebile è lo stato d'animo che io avevo in macchina. Dentro io vivevo una stabilità eh, inimmaginabile, sentivo una fermezza e una chiarezza di intento che probabilmente ha reso così indelebile quel ricordo, non solo per la sua drammaticità. Io credo che quello sia stato eh, veramente un momento decisivo della mia vita e anche della sua, dove mi era assolutamente chiaro che volevo che lei sopravvivesse e mi era assolutamente chiaro in quell'immobilità che qualsiasi cosa sarebbe accaduta saremmo stati in grado di affrontarla. L'atteggiamento, le parole eh, che io ho attuato in quella situazione sono scaturite proprio da una canalizzazione eh, inconsapevole, da una presenza immobile che mi ha permesso di affrontare poi tante eh, esperienze drammatiche eh, che la vita mi ha proposto eh, arricchendo me e chi è vicino a me e a mia figlia e alla mia famiglia. E questo è, diciamo, il momento decisivo che io posso riconoscere nella canalizzazione inconsapevole. Per raccontare poi mh, e cambiare completamente scenario, eh, un, un modo di canalizzare, un momento di canalizzazione decisivo, consapevole, vorrei parlarvi di quattro anni fa. Mi ero presa eh, una pausa dal lavoro, avevo lasciato il lavoro che facevo da 18 anni nel negozio della mia famiglia, che ha ancora adesso un'attività commerciale, eh, sull'alimentazione, quindi sulla gastronomia, sulle carni. Eh, mi ero finalmente decisa a uscire da una situazione che non volevo portare avanti e quindi mi sono fermata, mi sono data un po' più di un anno per, eh, per valutare il da farsi. Quando poi, passato l'anno, mi sono resa conto di aver bisogno di un'autonomia economica diversa, come abbiamo bisogno tutti mh, nella quotidianità di oggi, Prima di eh, fare un curriculum e cominciare a portarlo in giro, eh, mi sono fermata. Mi sono fermata, consapevolmente ho canalizzato qual era il mio intento e come ho mandato via il primo curriculum, mi è arrivata subito una proposta da iniziare subito a lavorare in settimana per una gastronomia di zona. Questa cosa eh, non era quello che io volevo perché io volevo continuare a ricercare sull'essere umano, sulla gestione emozionale, su, sulla canalizzazione, sull'autodisciplina, eh, sulle difficoltà effettive che abbiamo tutti e eh, come tutti i problemi a volte cercando si trova una soluzione. Quindi quando mi proposero, mi proposero questo lavoro io non ero eh, contenta, accettai per bisogno economico ma lasciai come una porta aperta, e nel giro di un attimo, eh, di proprio qualche giorno, proprio due giorni prima di cominciare a lavorare in questa gastronomeria, mi telefona una persona eh, dicendomi che aveva bisogno di me, perché aveva conosciuto mia figlia e vedeva dei risultati notevoli, e avendo lui un figlio con delle difficoltà importanti, gravose, voleva che io potessi eh, dare un'occhiata a quello che c'era. Ecco, Sono quattro anni che io lavoro con questo ragazzo gravemente autistico, eh, attuando una ricerca eh, dettagliata su quello che è un comportamento eh, di comunicazione veramente limitata. E, eh, il mio lavoro mi appassiona eh, mi, eh, mi stimola giorno per giorno quindi che cosa posso dire? la canalizzazione è decisiva decisiva sia quando è inconsapevole sia quando diventa eh, voluta anche nelle cose che possono sembrarci banali in realtà la canalizzazione è una possibilità enorme. Spero di avervi dato due esempi abbastanza chiari. Eh, era importante per me diversificare il fatto che la canalizzazione è presente sia se la si utilizza consapevolmente allenandosi, sia se la si utilizza con una, una certa inconsapevolezza. E ringrazio sempre lisa delle sue domande perché eh, mi aiutano a mettere sempre più in fila quello che eh, ho vissuto e aiuta sempre a riordinare e ne approfitto in questo video per fare io a mia volta una domanda all'elisa e la mia domanda all'elisa è la canalizzazione ha a che fare con la magia? Spero che tu mi possa rispondere presto e ancora grazie per chi ha voglia di ascoltarci e di guardarci. Buona domenica, buona estate!